E riporta merda. Ma che scarpe c'è dentro Uno, due. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Non so se mi state vedendo E se non mi state vedendo tanto meglio perché? perché in queste condizioni voleranno tre droni, volerà il DJI Mini 3 Pro, l'Apsan Zino Mini Pro e il DJI Air 2S perché questi tre droni perché loro hanno sicuramente come caratteristica la possibilità di fare riprese anche notturne eh, l'Apsan Zino Mini Pro ha proprio anche una funzione che dobbiamo andargli attivare nel menu della fotocamera che è proprio night mode quindi per volo notturno quindi riprese notturne mentre per quanto riguarda i droni DJI no, eh, si vola normalmente come vogliamo eh, anche di giorno eh, tutte le funzioni eh, saranno impostate in automatico appunto per quanto riguarda eh, le videocamere a parte il Zino Mini Pro che avrà attivato questa funzione Night Mode eh, quindi questo è quello che andremo a riprendere ovviamente eh, ragazzi eh, non so cosa ne uscirà perché eh, capite che è una situazione molto critica soprattutto per alcune parti eh, del lago eh, che veramente non c'è luce quindi non so cosa si vedrà, non si vedrà e ci tenevo a fare questa comparazione perché tantissimi di voi mi hanno scritto nei commenti se il Mini 3 è meglio dell'Air 2S in condizioni di diciamo, poca luce come queste eh, o se invece è meglio Air 2S se lo Zino Mini Pro è meglio delle Mini 3 eh, tutti questi confronti quindi in questo video cercherò appunto di chiarire eh, e eh, di farvi capire secondo voi qual è il migliore in queste condizioni eh, c'è una cosa da dire che ovviamente essendo una situazione molto ampia dal punto di vista panoramico eh, cercherò di fare le stesse eh, tratte per quanto riguarda le traiettorie eh, e per quanto riguarda i metri percorsi in quella direzione appunto per cercare di rendere più simile possibile eh, il video che andiamo a vedere E per fare questo video ho dovuto aspettare Un orario abbastanza importante Perché sono circa le 10.30 eh, Che è l'orario in cui Veramente è diventato buio questo Io sono arrivato qua sul lago Che erano le 9.15 ma non diventava Mai buio eh, Veramente è stata un'agonia aspettare il buio Adesso invece sono veramente in un angolo Super buio eh, La mia e-bike che mi sta illuminando Quindi per quello che mi vedete pochissimo E qua abbiamo lo zaino con i tre droni ovviamente non si vede una mazza neanche nello zaino quindi ragazzi eh, detto tutto questo eh, vi aspetto sotto nei commenti eh, per le vostre opinioni per i vostri pareri eh, fatemi sapere voi cosa ne pensate quale è che vedete migliore eh, quale secondo voi in queste condizioni eh, di scarsa luminosità o meglio di luminosità inesistente è il miglior drone dal punto di vista della qualità video e quindi mi raccomando fatemi sapere le vostre opinioni e se il video che andate a vedere vi è stato utile vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime spoiler anche di questo video sono arrivati su instagram quindi mi raccomando vi aspetto su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon a sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale tantissimi coupon dedicati a tantissimi prodotti ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test come questo Novità, ciao e al prossimo video E adesso ragazzi decolliamo Con DJI Mini 3 Pro Aptanzino Zino Mini Pro E DJI Air 2S, voliamo!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 Look me in the eyes right now, run away with me Or to a place that you thought you'd never really see You'd be looking funny when you're living so free But all I ever was, afraid to take the plunge I heard too many things, I prayed that they were wrong But I'm still happy now, just think of what If I was still around, the schedules were free I'm missing the seas I'd swing When I used to truly bring Everything I had to bring I'd given everything I just wanna live in Can you grant this wish? You're the piece that might just fit In my puzzle that's in bits You be looking over like you really know me Maybe take a picture, take a couple, guess they're free I don't wanna give another guarantee Look me in the eyes right now run away with me Or to a place that you thought you'd never really see You be looking funny when you're living so free